ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arna Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la besciamella, la salsa più versatile tra tutte quelle presenti in cucina. Si pensa che sia nata in Italia infatti Caterina dei Medici fu la prima ad importarla in Francia. Successivamente con delle modifiche di Guillaume de Besciameille venne attribuita a lui il nome, quindi salsa besciamella. Successivamente si è diffusa in tutto il mondo e oggi si può utilizzare per tantissime cose, tra cui piatti complessi oppure come base per altre salse. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa ricetta ci serviranno un litro di latte biologico fresco, 100 g di burro per chi non avesse visto la nostra ricetta, si può guardare il link che apparirà ora in alto a destra nel video, 100 g di farina bio 00, 4 g di sale e noce moscata quanto basta. Mettiamo il latte in una pentola a scaldare. Trasferiamo la nostra pentola con il latte caldo un attimino da parte perché prendiamo una nuova pentola, ci mettiamo dentro il burro e lo lasciamo affondere. Una volta fuso aggiungiamo la farina e mescoliamo velocemente in modo che non si formino grumi. Passati due minuti aggiungiamo il latte poco alla volta mescolando di continuo. Una volta messo tutto il latte, lasciamo cuocere il nostro composto per 5 minuti mescolando continuamente. Quando vediamo che il nostro composto comincia ad addensarsi, aggiungiamo il sale e continuiamo a mescolare. A questo punto spegniamo il fuoco e aggiungiamo la noce moscata a piacere. Ora possiamo trasferire la nostra besciamella in una ciotola aiutandoci con una spatolina, poi la andremo a ricoprire con la pellicola alimentare trasparente e se la mettiamo in frigo può durare per 3-4 giorni, mentre se la conserviamo in freezer fino a un mese. Ma guardate com'è venuta bene la nostra besciamella ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una besciamella! Mmm, ragazzi è buonissima è vellutata morbida densa al punto giusto anche saporita al punto giusto poi la noce moscata gli dà quel qualcosa in più proprio caratteristico di questa salsa veramente è perfetta assolutamente da provare bene ragazzi il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi